Se da noi la grigliata è una cosa da sagra di paese o da pomeriggio di ferragosto, in Giappone la si prende abbastanza sul serio, visto che alcuni tipi di carne sono un po' come la frutta, cari come il fuoco. Nello spirito di ciò, oggi Seba si papperà la yakiniku, ovvero la carne alla griglia. Ma tranquilli, non la griglia lui, quindi è nessun rischio di intossicazione o di carbonizzazione del cibo. Oggi andiamo a mangiare al yakiniku bari. Guardate questo ristorantino dove si mangerà la carne. Abbiamo preso Gyutan che sarebbe la carne di mucca Però invece di fare barbecue o quindi yakiniko abbiamo deciso di prendere questo roast beef don Che dovrebbe essere la carne sopra il riso Ogni volta che leggete questo canti di don vuol dire che è sempre qualcosa che è messo sopra il riso Quindi vabbè speriamo che sia buono Sono 150 grammi di carne di mucca Ecco qui che è arrivata la nostra barbecue al tavolo Con anche la nostra cappa per il fumo E adesso con questo utensile mettiamo sulla nostra carne, questa è di lingua, si può mettere il sale o la shoyu e inoltre potete anche mettere il limone, aspetta, un sapore più buono Guardate questo don che aspetto simpatico, sembra tipo un piccolo fuggisano di carne. Guardate quanta ce n'è, 150 grammi, la potete mettere un po' nella salsa e mangiatevela. Mm, davvero buona. E poi sotto c'è il riso come vi dicevo, vedete? Io intanto finisco di papparmi allora tutto questo ben di Dio e ci vediamo domani alle 2 con un nuovo video. Mi raccomando non mancate, ciao! Siamo a Bigishi, che è questo ristorante specializzato in lingua di mucca E siamo davanti praticamente proprio a mangiare qua le bontà che ci stanno dando Allora, vediamo che cosa c'è da ordinare Mi fanno il menù Vi consiglio di provarlo, che vedete Questa è la Gyutan, che sarebbe la lingua E a me la lingua in trentino non mi piace come la fanno Ma come la fanno qui è buonissima Però oggi non ho tanta voglia di carne di ovino Di Gyu Ma ho voglia di, di pollo Quindi mi sa che prenderò questo Il Gyushi Follo Vabbè, prendo questo col Toro che mi piace il tororo? Sarebbe questo qua, questa cosa un po' tipo che sembra una leccata, ma è buonissima. Eccolo qua il mio pollo. Questo è il tororo? La potete mettere sul riso? A me piace il riso. È buono anche da sola, comunque. E poi ho preso un altro pollo perché ho proprio voglia di pollo. Or. Che cosa ho trovato qua? La Negishi Arvaito Monogatari Che sarebbe la fiaba del, del lavoro part time nel Negishi Però è una cosa simpatica Praticamente questa specie di... Che ti dice vorrete lavorare con noi E praticamente questa specie di manga Super carino, vedi? E che qua racconta la storia di questa tipa Che ha visto la, la cameriera che era super gentile Ha detto lo voglio fare anch'io Allora è diventata una Negishi Anche lei si è andata a lavorare nel Negishi E qua praticamente ti dice che praticamente se lavori qua Vedete questa ragazza Ha, ha, ha migliorato la sua o motenashi skills che sarebbe la sua abilità per essere ospitale vedete ha imparato questo lavorando nei gishi e poi invece questo maschio che invece ha imparato gli arigai non ci che praticamente non è che c'è una vera traduzione però è quando vedo presente finisci di lavorare e quando hai fatto un lavoro e hai finito di lavorare Stai bene, no? Ti senti, oh ce l'ho fatta Quindi è un po' quell'abilità là Lui ha imparato, comunque è simpatica sta cosa Comunque lavorare qua vi daranno 10, 10 euro all'ora E poi a seconda, se siete tipo minorenni Ve ne danno un po' meno, poi se lavorate dopo le 10 Ve ne danno ben 12, quindi non è un lavoro Sotto pagato, eh Vabbè, se volete lavorare nei 10, quindi potete fare domanda Però dovete sapere il giapponese Noi ci vediamo domani alle 2 con un nuovo video Spero che questo video Vi faccia vedere il barbecue di se vi sia piaciuto, ciao a domani